ti stessi aspetta qualcuno, poi oh, fuggere i campi e il profumo dei fiori e appresso la stella la mela più dolce so chiudere gli occhi per parlare di pace la vita dei mari il calore dei fuori è qui da girare nei boschi più soli Guardi dentro non c'è nessuno, ma io che l'ho amata non lo ho porto mai cuore, ne ho mai preso la stella, le mele più dolce.